ok allora oggi iniziamo in questa settimana l'ultimo macro argomento del corso che ha a che fare con la simulazione ad eventi quindi è una metodologia per analizzare possibili soluzioni anche qui a un problema quando magari non sia possibile trovare la soluzione esatta e quindi cercheremo di capire, darci degli strumenti per provare varie soluzioni e vedere le, le i risultati, soprattutto eh, quando si parla di sistemi che evolvono nel tempo, quindi il comportamento di un determinato sistema. Prima di entrare nel tema delle simulazioni però ci manca ancora una struttura dati che sarà essenziale, no? che è quella delle cosiddette code prioritarie, quindi code, parliamo <ride> una mezz'oretta di code e code prioritarie, non c'è nulla di particolarmente difficile in questo, noi sappiamo già essenzialmente cos'è una coda, una coda è una struttura dati in cui gli elementi vengono, diciamo, possono essere aggiunti degli elementi e estratti degli elementi. Normalmente una coda ordinata è una coda cosiddetta first in first out, quindi i primi elementi che vengono estratti sono quelli che sono dentro da più tempo. Quindi se io inserisco 3, 4, 5 elementi, quando estraggo un elemento dalla coda, la coda mi restituisce, la coda LIFO, first, eh, FIFO, scusate, first in, first out, mi restituisce l'elemento che era entrato per primo. Quindi l'ordine di arrivo diventa anche l'ordine di uscita. In questo caso, essenzialmente, è una struttura dati che viene usata molto spesso appunto per gestire delle, eh, dei buffer no, di elaborazione, eh, ho dei dati pronti e poi li estraggo man mano che mi sono arrivati tra l'altro una coda FIFO è la struttura dati principale con cui si può implementare una visita in ampiezza del grafo mm? visita in ampiezza ricordiamoci da quella a cui parto dal eh, vertice radice sorgente della visita a trovo i vertici adesso adiacenti e poi analizzo uno per uno gli adiacenti Cosa dicevamo quando parlavamo di visita in ampiezza? Non considero quelli del livello 2 finché non ho finito di considerare quelli del livello 1. Questo è il tipico comportamento first in, first out. cioè prima ho scoperto quelli del livello 1, li prendo uno a uno, quindi li estraggo da un'ipotetica coda di vertici ancora eh, in via di elaborazione, noi l'algoritmo l'abbiamo visto con una formazione basata sui set, ma la sua implementazione pratica poi in realtà viaggia su una coda perché non c'è reale necessità di separare questi set tra di loro a livello implementativo. E quindi man mano che trovo nuovi vertici, li aggiungo tra i vertici da visitare, ma in un ordine, cioè nell'ordine diciamo che farà in modo che il vertice appena scoperto verrà considerato solo dopo che io avrò considerato tutti i vertici che avevo scoperto prima. Quindi si mantiene in qualche modo una monotonicità temporale. Come si può implementare una cosa? Semplicemente con una lista. Una lista in cui aggiungo un elemento in fondo, ogni volta che aggiungo, ed estraggo ogni volta il primo elemento. In questo caso ovviamente converrà fortemente usare una linked list piuttosto che un array list. Se voglio ottenere questo comportamento. Perché un array list alla quale devo cancellare il primo elemento significa che poi internamente devo riuscire a copiare ciascun elemento nella posizione precedente che è un'operazione che ha una complessità o di n perché devo ricollocare tutti gli elementi. Mentre in una linked list basta che io tolgo il primo elemento, sposto il riferimento della lista dicendogli adesso il tuo primo elemento è quello che prima era il secondo e non devo fare altro, quindi è una complessità costante o di 1. Quindi in una linked list l'aggiunta e la rimozione l'aggiunta in fondo e la rimozione in testa di un elemento hanno complessità costante o di 1. In una linked list no e quindi in questo caso le implementazioni sono tutte di tipo linked list. Um, un comportamento analogo sempre di tipo che segue la filosofia della coda può essere una coda di tipo last in first out, cioè l'ultimo ad arrivare è il primo che esce, no? che è una cosa un po' chiaramente strana, non applicheremmo alle code di persone davanti un ufficio però è, eh, diciamo così, il principio dell'impilare. Se ho più oggetti che metto uno sull'altro, quando li dovrò recuperare, il primo oggetto che recupero è l'ultimo che ho messo. Quando noi facciamo le chiamate ricorsive, la prima chiamata a ritornare è l'ultima che è stata fatta. E la prima chiamata che ho fatto sarà l'ultima a ritornare, solo quando tutti gli altri sotto avranno finito. Una visita in profondità di un grafo si può implementare usando una coda LIFO, last in First Out, perché io non appena scopro un vertice vado subito a considerare lui e i suoi figli, non appena trovo un figlio vado subito a considerare lui, e il vertice da cui ero partito lo riconsidererò solo dopo che avrò tolto e estratto tutti i vertici che sono arrivati dopo. Quindi chi entra per primo esce per ultimo. Sono due logiche in cui l'ordine di estrazione degli elementi è diverso, ma in entrambi i casi dipende dall'ordine di inserimento. Questo all'interno eh, chiaramente delle librerie Java si può implementare tranquillamente con una list. Ma ci sono dei casi in cui vogliamo che l'ordine di estrazione, l'ordine con cui la struttura dati mi restituisce gli elementi non dipenda solamente dall'ordine di inserimento, quindi per primo o per ultimo, ma dipende da qualche caratteristica del dato. Cioè pensate quando voi andate al pronto soccorso, eh, le persone, c'è scritto in tutti i modi, in tutti i cartelli, che le persone non vengono chiamate in ordine di arrivo, ma in ordine di gravità. Quindi vengono chiamate prima le persone che sono più gravi, anche se sono arrivate per ultime. Quindi il fatto che tu sia arrivato prima di un altro non ti dice nulla sul fatto che tu passerai prima o dopo quell'altro. Perché ciascuna persona avrà un ordine di priorità che viene assegnato al triage, in questo caso, eh, che dipende dalle sue caratteristiche, in questo caso dalla sua gravità. Allora abbiamo bisogno, in questi casi, di ehm, una struttura dati che ci permetta di modellare un arrivo di nuovi elementi, ma l'estrazione sulla base di un concetto di priorità il quale per cosiddetta priorità non è, come dicevamo, legato solo al tempo di arrivo, ma a qualcos'altro, anche ad altre caratteristiche. non è difficile, nel senso che noi ci implementiamo la nostra lista, poi anziché se prendere sempre il primo elemento, vado a fare una ricerca dell'elemento che ha il valore minimo o massimo di questa priorità. L'elemento che ha il max del campo eh, gravità. Eh, il problema è che così facendo ogni volta che devo stare un elemento devo scandirmi la lista per trovare il massimo. O di n come complessità. Mm. Allora non mi piace. Allora posso fare il contrario. Quindi la prima idea che mi verrebbe in mente è uso una lista normale, aggiungo in fondo e quando estraggo, anziché estrarre il primo, vado a cercare l'elemento ad estrarre. O di n, non mi piace. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di meglio. Seconda idea, faccio una lista ordinata, cioè agisco nel momento in cui inserisco l'elemento. Poiché io nel momento in cui inserisco l'elemento lo so già qual è la sua gravità, chi me lo fa fare ad inserirlo in fondo? Lo inserisco all'inizio a metà in fondo a seconda della sua gravità rispetto agli altri elementi che ci sono. Però anche qua ho una complessità dell'inserimento che diventa ODN, perché per trovare qual è il posto giusto devo andare, almeno partendo da sinistra, fino a quando trovo il suo punto, quindi mediamente percorrerò metà lista, statisticamente. È vero che poi quando devo estrarre l'elemento so per certo che l'elemento con la massima priorità sarà sempre il primo. E quindi ho sveltito l'estrazione dell'elemento di massima priorità, però ho rallentato quella di inserimento. Quindi una lista non ordinata mi dà l'inserimento in tempo costante e l'estrazione in tempo lineare. Una lista ordinata mi dà l'inserimento in tempo lineare e l'estrazione in tempo costante, mannaggia. Poi potrebbero esserci strutture di dati più complicate, adesso noi non abbiamo visto gli alberi di ricerca binari, eh, che eh, permettono di bilanciare hm, queste due complessità. Noi non riusciremo ad avere una struttura dati, non esiste, che abbia, tenga conto delle priorità e abbia tempo di inserimento costante e tempo di estrazione costante. Cercheremo di avere soluzioni che abbiano tempo di inserimento e stazione chiaramente più efficiente possibile senza complicare troppo la struttura dei dati. Allora, nell'albero nell delle collection di Java, esiste un'interfaccia Q, che si chiama Q, come coda. E, ad esempio, il nostro vecchio amico LinkedList, vediamo che noi l'abbiamo sempre usato come implementazione di list. Ma non è più vero, cioè non è solamente implementazione di list, in realtà la LinkedList è anche un'implementazione di Q. Invece, ArrayList, che è ovviamente è un'implementazione di list, che abbiamo usato tantissimo, non è un'implementazione di queue. Come dicevamo, sarebbe da stupidi avere eh, una complessità ODN quando potrei averla OD1 senza nessun altro vantaggio. Quindi se voglio fare una coda non, non posso usare un ArrayList, ma posso usare una LinkedList. Questo, una LinkedList quindi viene bene per implementare delle code ordinate, semplici. Oppure ho un'altra classe che si chiama coda prioritaria, priority queue, in cui il criterio di inserimento ed estrazione non vale sull'ordinamento ma vale sulla priorità. Eh, quindi proviamo a capire un po' meglio come funziona questo. In generale una coda cos'è? Quindi se io vado a vedere l'interfaccia queue offre dei metodi che sono implementati da tutte le sue implementazioni e questi metodi sono essenzialmente sei. cosa posso fare su una coda? posso inserire un nuovo elemento estrarre un elemento quello che al momento ha la priorità massima non posso estrarre quello che ha la priorità il quinto, no, posso sempre solo estrarre il primo è una coda una coda ha un inizio e una fine quindi posso sempre solo vedere l'elemento, estrarre l'elemento con la priorità maggiore oppure posso guardare qual è l'elemento con la priorità maggiore senza estrarlo, senza cancellarlo. E quindi ho queste tre operazioni che la documentazione, questa tabellina l'ho presa direttamente dalla ehm, documentazione di Oracle, dice io posso inserire un elemento, rimuovere un elemento, cioè cancellarlo dalla coda, e tenermi una coppia ovviamente, no, lo cancello, per, non lo perdo, no? lo estraggo dalla coda, e esaminare un elemento, cioè guardarlo senza cancellarlo, perché mi serve magari sapere in questo momento chi è, chi sarebbe in testa alla coda se lo estraessi. E queste sono eh, tre operazioni che vengono mappate su sei metodi diversi. La differenza tra i metodi della prima colonna e quelli della seconda colonna è cosa succede nel caso in cui qualcosa vada storto. No? Se qualcosa va storto, quando, faccio, quando aggiungo un elemento, rimuovo esamino un elemento, e usando i metodi add, remove o element, mi, il, um, la classe genera un'eccezione. Remove e examine generano eccezioni quando la coda è vuota. Cioè se non ho elementi e gli chiedo qual è il primo elemento, lui pam, mi spara un'eccezione. Se invece il metodo add genera un'eccezione quando cercassi di aggiungere un elemento e la coda fosse piena, nel caso di implementazioni che ci danno la dimensione massima della coda. Mm? Gli altri tre eh, metodi, offer, poll e pick, fanno esattamente la stessa operazione ma nel caso in cui l'operazione vada male restituiscono un valore. Nulla essenzialmente quindi se io faccio un poll di una, di una coda che contiene, il primo, che contiene degli elementi mi restituisce il primo e lo cancella se facessi il poll di una coda che, contiene, che non contiene nessun elemento non dà eccezione ma restituisce nulla. qui dipende dai casi no? se io voglio, se in un certo momento io sono sicuro che la coda deve contenere qualche cosa, uso, uso remove così nel caso in cui non contenesse nulla sarebbe un errore di programmazione e me ne accorgo perché mi dà l'eccezione. Se invece io sono in un punto del programma in cui la coda può contenere gli elementi, ma può anche non contenerli, uso il poll e poi vado a testare il valore di ritorno. No? Quindi è una scelta mia, non, dobbiamo, non ci obbliga a usare un try-catch quando in realtà sarebbe normale, può capitare, che la coda sia vuota. Ehm, quindi abbiamo questi tre, signori. Tutte le code implementano questa interfaccia. In che cosa differiscono? Beh, Ovviamente differiscono nell'implementazione interna, ma non ce ne frega niente. Soprattutto differiscono nell'ordine con cui mi vengono restituiti gli elementi ad un examining o ad un, uh, ad, un, ad un remove, essenzialmente al poll. Cioè inserisco gli elementi in un certo ordine, quando faccio una serie di poll per estrarli, mi arrivano in un ordine che dipende da come è implementata la coda. In ordine di inserimento o in ordine di priorità. Hm? Poi se uno va a vedere al di là del disegnino che ho fatto prima, di classi che implementano l'interfaccia Q, ce ne sono tantissime. No? Um, ma so, molte sono pensate quando le code, che in un caso duro che a noi non interessa più di tanto, quando le code vengono utilizzate come strumento di sincronizzazione tra più thread, tra più, o tra più processi. Cioè immaginate di avere più, più thread, più processi separati, che devono fare parte di elaborazioni e i dati prodotti dal primo processo servono al secondo processo o al secondo thread. Come fanno a passarsi i dati in modo sicuro questi due? E beh, la coda potrebbe essere una struttura dati, anzi è molto usata come struttura dati proprio per passare dati tra processi che lavorano in modo asincrono uno rispetto all'altro. Quindi quando un dato è pronto te lo infilo e, e tu quando hai un, sei, hai, sei pronto ad elaborare un dato lo estrai dall'altra parte. Quindi ciascuno può andare avanti alla propria velocità e senza doversi necessariamente sincronizzare tra di loro, io sono pronto, tu sei arrivato, eccetera, vanno avanti per conto loro, producono dei dati, l'altro li consuma. Eh, ovviamente quando io ho più cose che vanno avanti in parallelo devo chiedermi cosa succede in casi particolari, cioè cosa succede quando il processo che deve estrarre qualche dato dalla coda trova la coda vuota? va avanti, oppure, perché può fare altre cose, oppure deve rimanere bloccato fin tanto che non c'è almeno un elemento nella coda. Cosa succede quando un processo inserisce un dato nella coda trova la coda piena, che raggiunge la massima capienza, il dato viene perso, genera eccezione, oppure il processo viene sospeso in attesa che la coda abbia almeno un posto libero. No? E sono tutte veramente strategie di sincronizzazione diverse e abbiamo tante eh, implementazioni diverse a seconda del tipo di strategia che ci serve, no? Eh, come dicevo non, eh, noi non facciamo questo tipo di elaborazione cioè, pa parallela, quindi queste varianti non ci servono un granché nel senso che se le usassimo in un programma monoprocesso si comporterebbero tutte come una coda fifo punto e basta no? la, loro la loro specialità è quando ci sono più processi che le eseguono ehm, poi esiste una invece questa può essere utile una struttura dati che si chiama Deck, questa può esserci utile a volte, quindi ve la, ve la cito anche in modo eh, diciamo così, si, single thread, singolo processo. Poi qui c'è la parte diciamo, che, che è pronta per il, eh, il multiprocessing. Un deck è una deck, la parola deck è la contrazione di double queue, cioè una coda doppia, una coda in cui puoi inserire in testa, inserire in coda, estrarre in testa estrarre in coda. Quindi può funzionare sia da FIFO che da LIFO, a seconda dei momenti. Come vuoi tu. Quindi ha sia i metodi per inserire in testa ed estrarre in coda, sia i metodi per inserire in coda ed estrarre in testa, e quindi se tu inserisci in testa ed estrai in testa, hai una coda LIFO. Se inserisci in testa e estrai in coda, o viceversa, hai una coda FIFO. Oppure puoi mescolare i due modi. Quindi se ci servisse una coda bidirezionale, anziché doversela implementare con due code con due linked list possiamo dare un deck e poi c'è invece quello che interessa a noi che è la priority queue Beh, cosa fa priority queue? dall'interfaccia non è che si veda molto, nel senso che ovviamente implementa i sei metodi che deve implementare qui ce ne sono citati alcuni, quelli che ci sono di più add, pick, remove e poi c'è verso. Ovviamente un clear come in tutte le collection, un size come in tutte le collection, visto che è figlio di collection, ovviamente i metodi che, che sono validi per tutte le collection ci sono. Um, beh, in termini di funzionalità non stiamo imparando nulla di nuovo. In termini di complessità, allora l'implementazione di una priority queue ha la complessità costante. Quindi l'operazione che avviene istantaneamente per tutto tranne che per l'aggiunta e la rimozione di un elemento. Eh, il pic che mi dice chi è il primo elemento senza cancellarlo ha una complessità costante, però nel momento in cui lo cancello effettivamente devo fare un po' di lavoro per risistemare gli altri. Quindi ha una complessità che, prima dicevamo l'implementazione di una cosa prioritaria con una lista, hanno complessità o di n o nell'inserimento o nell'estrazione. Qui abbiamo una complessità che è o di log n, sia nell'inserimento sia nell'estrazione. Quindi nessuna delle operazioni, inserimento e estrazione è a costo trascurabile. Tutte hanno una certa complessità che dipende dalla lunghezza, ma è comunque un log n anziché un n. Quindi anziché avere una complessità, diciamo, 1 più n, inserimento 1, estrazione n, abbiamo una complessità che è log n più log n, che per valori di n grandi è sicuramente esponenzialmente migliore. E come fa a fare questa operazione? Beh, internamente la coda prioritaria usa una struttura dati che noi non abbiamo tempo di, di studiare, ma è carina, eh, che si chiama heap. HIP. Come lo traduciamo in italiano? Mucchio, una cozzaglia di cose eh, un IP è di fatto una sorta di albero parzialmente ordinato. No, è un albero, quindi come un grafo, che è abbastanza bilanciato, anche se non è obbligatorio che sia bilanciato, cioè io potrei avere tutti i nodi da una parte e pochi dall'altra. Ha solamente una caratteristica, che ogni nodo, ogni, ogni nodo, è strettamente minore, o maggiore secondo di come lo costruiamo, dei due figli ognuno ha due figli ed è minore di entrambi, punto. Quindi vediamo che 10 è minore sia di 20 che di 80, 20 è minore sia di 40 che di 60, 80 è minore sia eh, di 85 che di 90, e così via. Complessivamente questo non è ordinato, perché se io ne facessi, che ne so, una visita, troverai 10, 20, 40, 50, 99... 60, 65 qui sto 99 messo qua in mezzo mi rovina l'ordine infatti non è una struttura data ordinata, qui ho detto che è parzialmente ordinata nel senso che l'unica cosa certa data questa proprietà che un vertice è sempre maggiore dei due, dei, ciascun vertice è sempre maggiore dei suoi due figli la radice dell'albero sarà sempre il minore il minimo assoluto quindi gli altri nodi sono messi in modo strano, ma la radice so sicuramente che sia il minimo. Quindi se io della coda prioritaria devo estrarre il valore minimo, prendo la radice. Poi cosa capita? Eh, capiterà che devo un po' riaggiustare l'albero. Dopo che ho tolto la radice, immaginate di cancellare quel 10. Cancellare 10 è di fatto un'operazione che mi costa niente, perché lo, lo trovo già lì, non devo cercarlo, mi costa O di 1. Ma poi ho due alberi separati, quello che comincia con 20 e quello che comincia con 80, e allora dovrò in qualche modo fonderli insieme per avere di nuovo un unico albero, e questo, è qui che c'è la complessità log N. Come faccio? Vabbè, eh, vorrà dire che tra 20 e 80, chi sarà la radice? 20, 20 lo metterò come radice. Però 20 ha già due figli, quindi non si può prendere 80 come terzo figlio, il limite è che questi devono essere gli alberi binari. E quindi vorrà dire che, e allora devo scendere giù di un livello, no? eh, 20 ha tre figli potenziali, che sono il 40 che aveva, il 60 che aveva, l'80 che deve acquisire, potrà decidere di prendere come figli 60 e 80 e il 40 metterlo come figlio di 60. Quindi fanno delle operazioni di rotazione di gruppi di tre nodi fin tanto che non ho di nuovo ricostruito uno hip eh, che, che ha di nuovo tutta la proprietà di prima. E il fatto che io lo faccia scendendo dall'ardice verso il basso per sistemare i nodi in più, mi dice che il numero di operazioni che devo fare è pari al massimo al numero di livelli di profondità dell'albero, e che quindi lo genne. L'albero binario è una profondità che è data dal logaritmo del numero di elementi che contiene. Questo è e la stessa cosa succede quando io devo aggiungere un elemento. Se dovessi aggiungere il numero non so, 70, eh, vedo 10, 70 è maggiore di 10, sì, quindi è, deve essere un suo figlio. Tra 20 e 80, deve essere un figlio di 20, non un figlio di 80, e quindi dovrò infilarlo da questa parte dove allora eh, può essere sia figlio di 40 che figlio di 60, lo scelgo di qua, lo potrei mettere qua sotto, 70. Quindi anche qua devo scendere giù lungo l'albero per trovare il punto in cui devo aggiungere, o posso aggiungere il vertice, il nuovo nodo. No? Quindi sono tutte operazioni di questo genere. Noi non entriamo nel dettaglio dell'algoritmo, ma giusto per darci un'idea di che cosa sta sotto. Ha hm? una cosa prioritaria. Fondamentale, quindi, avere questa struttura dati che viene gestita dalla classe priority queue e che si basa fortemente sul fatto di conoscere la relazione d'ordine maggiore o minore degli elementi esistenti e degli elementi inseriti nuovi. Dopodiché, una volta che ho definito questa priority queue, posso tranquillamente aggiungere degli elementi nell'ordine che voglio, e verranno inseriti nell'ordine opportuno, all'interno dello heap. E perché questo funzioni, ovviamente, gli elementi devono essere comparable devo aver definito un criterio di ordinamento tra questi elementi ok? quindi a differenza di una lista in cui posso mettere dentro qualunque cosa dentro una priority queue posso solo mettere, de, mettere, inserire degli elementi comparable vabbè, niente di speciale, lo facciamo anche sappiamo anche per per un sorted set ad esempio o eh, per dover ordinare gli elementi, questi devono implementare comparable e dobbiamo ricordarci di definire gli elementi confrontabili oppure se l'elemento non ha un metodo compare to possiamo sempre oppure non vogliamo usare quello di default perché magari l'elemento ha un ordinamento naturale suo che ne so, queste, liste, queste stringhe per loro natura hanno ordinamento alfabetico va bene, ma se io volessi invece inserirle in ordine di lunghezza dalla più corta alla più lunga in modo da portare stare dalla più breve alla più lunga devo definire un, un comparatore che non sia quello di default predefinito che invece lavora sull'ordine alfabetico. Allora in questo caso lo posso fare definendo una classe comparatore e passare il comparatore al costruttore di parola queue. Quindi quando creo il parola queue posso crearla semplicemente aperta e chiusa tonda e in quel caso um, usa il comparatore di naturale definito, oppure posso passare come parametro un comparator. In questo caso viene usato questo confronto e viene ignorato il metodo compareTo. Dipende ovviamente da cosa voglio fare. Se non, è, se non implementa comparable e se non ho passato un comparatore, la priority queue non si può creare. Ehm, tra l'altro, di nuovo un altro flash in cui non, non approfondiamo, la priority queue è la struttura dati chiave dell'algoritmo di Dijkstra per calcolare le distanze minime eh? perché se vi ricordate come lavorava l'algoritmo di Dijkstra che ha tutta una serie di nuovi archi candidati da andare a esplorare provare a rilassare ogni volta estrae sempre quello che è il peso minimo come fa a farlo? così se non ci stessero le priority queue l'algoritmo di Dijkstra avrebbe una complessità n quadro anzi v quadro sul numero di vertici perché ogni volta per trovare qual è il vertice candidato migliore dovrebbe scandirsi di tutti. Mentre invece, poiché usa una priority q, eh, l'operazione di ricerca del migliore ha una complessità log logaritmica. E Quindi per questo abbiamo una complessità v, v per log v anziché v al quadrato. Quindi è una struttura dati abbastanza utilizzata. Vabbè, questo in termini di oggetti. A cosa lo usiamo? A cosa ci serve? E <ride> perché ne parliamo proprio oggi. Eh, per, eh, lo vedremo a un certo punto, parlando di simulazioni ad eventi discreti. Allora, cosa intendiamo? Eh, Immaginate di avere un problema da risolvere, dicendo vabbè, eh, devo organizzare delle certe attività, devo pianificare le attività di lavoro, ad esempio, che dipendono magari dalle commesse che mi arrivano, dai pezzi che mi arrivano, dalle materie prime che ho, che possono arrivare in quantità diverse, in tempi diversi. E a seconda di questo carico di lavoro, di questo input di lavoro che mi arrivo, io dovrò reagire in qualche modo e produrre un output. Però a meno che non ci sia qualcuno che mi dice esattamente, matematicamente, qual è la, la distribuzione dell'input, esattamente cosa mi arriva e quando, io non potrò mai calcolare qual è il modo ottimale, ottimo, di organizzare il mio lavoro. Cioè, se io so che la merce mi arriva esattamente 100, 100 oggetti ogni lunedì mattina, allora io potrei anche mettermi lì, scrivere delle equazioni, fare dei calcolini, mi dice qual è la dimensione ottimale, che ne so, del, del, del numero di postazioni di lavoro, del, del magazzino, cose di questo genere, no? sono quelle cose che fate nei vostri corsi. Ma se ho invece un processo di elaborazione complicato ho un'incertezza, oppure un'incertezza nell'arrivo degli input, diventa praticamente impossibile riuscire a formalizzare in modo esatto il problema. E quindi tutte le soluzioni esatte, vuoi matematiche, vuoi lo zio del simplesso, vuoi la ricorsione, falliscono. Perché il problema è troppo complicato per poter essere formalizzato esattamente. Allora cosa facciamo? Possiamo simulare degli scenari. Da costruirci uno strumento che permetta di simulare diversi comportamenti, gli buttiamo dentro dei dati di prova, proviamo a cambiare le caratteristiche di questi dati e vedere come reagisce il sistema avere uno strumento che ci permette di fare delle analisi what if cosa succede se aggiungo una macchina a una postazione di lavoro con questo carico di lavoro cosa succede se raddoppio il carico di lavoro a postazioni costanti cosa succede se raddoppio il personale cosa succede se una macchina si rompe cosa succede se un tempo di lavorazione si allunga eh? e quindi avrò in un certo senso un sistema che voglio capire voglio comprendere come funziona questo sistema Compie delle lavorazioni partendo da certo carico di lavoro e a certe risorse che ha a disposizione. E alla fine io posso dire al sistema: bravo, hai lavorato bene, hai lavorato male, andando a estrarre alcuni dati significativi, che ne so, il tempo totale, il costo, eh, il numero di pezzi persi, o, dipende poi ovviamente dal problema. No? Allora, noi lo possiamo modellare, eh, questa è una definizione che ci dice che la simulazione è un processo di progettare un modello di un sistema reale quindi come sempre facciamo un modello semplificato del sistema reale e condurre esperimenti non col sistema reale che costa soldi ma col modello o per capire meglio il comportamento del sistema che già tante volte è utile così eh, oppure per valutare varie possibili strategie che il sistema può adottare, mm? eh, quindi strategie per l'operazione del sistema e quindi noi lo modelliamo così, un sistema che mi permetta di elaborare degli scenari, quindi ho uno scenario che è una situazione di un sistema che svolge certe azioni, e attraverso un algoritmo valuto come si comporta questo, il sistema in questo scenario. Poi dico, va bene, questi risultati mi piacciono o non mi piacciono, io come utente ci ragiono, eventualmente modifico lo scenario per migliorarlo fino a quando non trovo una soluzione che mi soddisfa. Ovviamente non sto dicendo, qui dice che l'analisi di if non è una predizione, una predizione, non sto prevedendo come si comporterà il sistema, perché non lo so, perché non so il sistema. Eh, quale sarà l'effettivo carico di lavoro del sistema. Però mi permette di dimensionarlo, di ottimizzare le sue strategie nei casi in cui io riesco a simulare il suo comportamento, nei scenari che ho simulato. Um, ovviamente per, per diciamo così, ottenere delle simulazioni di questo genere dobbiamo tenere presente le limitazioni, il fatto che se io ho un sistema complicato devo costruire un simulatore, software, appositamente per quel sistema. Domani devo fare un sistema leggermente diverso e dovrò costruire un simulatore per quel sistema. Non è molto generalizzabile la cosa, no? Poi, per caso esistono degli ambienti, pensate, probabilmente avrete già usato MATLAB Simulink, che sono stati pensati apposta per fare questo tipo di cose, no? Anche se sono molto più pensati per simulazioni, numeriche che non per simulazioni discrete ehm, e ovviamente il simulatore non mi dice qual è la strategia migliore mi permette di provare diverse strategie poi sono io che dovrò fare questi esperimenti ordinati e poi scegliere la strategia migliore ah, quindi non mi dice è eh, il manager che deve scegliere sia gli scenari da simulare che alla fine no, quelli migliori ehm, poi queste simulazioni si possono fare in tanti modi, no? Cioè, mal che vada, posso prendere Excel, metto giù dei numeri, faccio dei calcoli, fogli di Excel complicatissimi, no? Nel senso che sono pieni di cose, e se non hai fatto errore e non scrivi la formuletta, alla fine viene un valore che è più o meno sensato e ti dice come si comporta il sistema. Probabilmente cose di questo genere l'avete già fatte, no? Ma a partire dallo stupidissimo foglio Excel che ciascuno di noi ha, in cui c'è i voti degli esami e dice ma se adesso prendessi tutti i 28, eh, quale sarebbe la media finale? Questa è una simulazione. Non è detto che prenderete tutti i 28, perché prenderete tutti i 30, però avete simulato cosa succederebbe se. No? E poi venite da me e dite eh, ma mi dai 0,2 punti in più perché così mi sistema la media. No? Eh, vabbè. Ehm, quindi da cose molto semplici ovviamente quando, il, quando il, in quel caso il sistema, eh, sistema calcola la media dei voti che è un sistema molto semplice, allora con Excel lo fai facilmente. Se il sistema è più complicato eh, ovviamente hai bisogno di strumenti più complessi e ce ne sono anche sul mercato, ma noi possiamo tranquillamente in alcuni casi provare a costruircelo da soli anche per capire come funziona no? il, il funzionamento di questi oggetti. Poi alla fine queste piattaforme sono piattaforme che hanno tanta interfaccia utente sotto un algoritmo che alla fine rischia di essere sempre lo stesso. Allora, simuliamo un sistema ma dipende, diciamo, le, le tecniche che usiamo per simulare un sistema dipendono molto dalla natura del sistema e qui faremo queste distinzioni, Un sistema è deterministico o è stocastico? Cioè un sistema deterministico è un sistema le cui simulazioni, i cui scenari sono esattamente ripetibili questo vuol dire due cose, uno che l'input è ripetibile quindi posso rifare la stessa simulazione esattamente con gli stessi dati di input. Due, che il sistema di fronte a un determinato input reagisce sempre nello stesso modo. Sistemi umani e sociali non sono nell'uno nell'altro, ovviamente, ma anche i sistemi industriali, se ci metto dentro, ad esempio, la probabilità che una macchina si rompa e se io faccio la simulazione 100 volte, magari per 99 volte il simulatore agisce come se la macchina non si rompesse la centesima volta invece agisce come se la macchina si rompesse e quindi il risultato non è deterministico, non è sempre uguale, non dipende solamente dall'input oppure l'input dipende da fattori esterni no? che ne so, mi vengono in mente gli esercizietti che avevamo fatto sul metro sulle temperature, e ogni mese le temperature sono diverse più o meno conosci il range più o meno conosci la distribuzione ma non ci sono mai due mesi uguali, quindi non potrai mai ripetere l'input tale e quale Statico o dinamico? Un sistema dinamico è un sistema in cui la variabile tempo influisce sul comportamento del sistema stesso. Un sistema statico è un sistema invece in cui il tempo non compare e quindi l'output del sistema sarà lo stesso in qualunque giorno dell'anno, in qualunque ora del giorno. Se io faccio 3 x 8 fa sempre 24 anche se lo faccio la sera no? o anche se lo faccio di giovedì. Se invece ordino che ne so, un, eh, un oggetto su internet, a seconda che ci sia il weekend in mezzo o no, il numero di giorni di consegna può cambiare. Quindi in quel caso il, sistema dipende, il comportamento del sistema dipende dalla data, dall'ora, dal giorno della settimana, da qualche fattore temporale, di cui quindi bisognerà tener conto. Ma la eh, differenza qualitativa maggiore è sull'evoluzione del tempo. Cioè il tempo nel mio modello lo devo considerare come una variabile continua o come una variabile discreta? Cioè, esistono tutti gli istanti di tempo da zero all'infinito oppure esistono solamente alcuni istanti di tempo e in tutto il resto non mi interessa. Ehm, esempio, se io sto modellando, che ne so, un processo chimico, cioè delle robe che si scaldano, delle reazioni chimiche che avvengono, eccetera, eccetera, questo è un tipico processo continuo, cioè ho delle variabili, delle concentrazioni, delle temperature, delle pressioni, che variano con continuità e a me interessa calcolare l'evoluzione di queste ovviamente attraverso sistemi di equazioni che io non sarei capace a scrivere, però sono interlacciate tra di loro e io devo simulare o integrare queste equazioni in ogni istante di tempo, con un passo di integrazione, e di simulazione molto molto breve, okay? Viceversa, se io ho eh, un processo, ad esempio di logistica, no? eh, un, un oggetto viene preso, spostato, ordinato, messo su un mezzo di trasporto, ricevuto eccetera eccetera, è vero che quell'oggetto ha una sua vita che ogni millisecondo esiste, ma finché è sullo scaffale, in magazzino, e nessuno lo sta toccando il tempo passa ma non succede nulla in un sistema discreto le variazioni dello stato del sistema avvengono concentrate in alcuni istanti di tempo specifici cioè non è una temperatura che cresce da 0 a 100 con una certa dinamica, con una certa curva ma costantemente, continuamente nel tempo il pacco o c'è e lì fermo, oppure l'ho preso. Quando l'ho preso l'ho preso in un determinato istante di tempo. L'ho preso da qui e l'ho posato là. Allora, in questo istante di tempo ho fatto qualcosa, gli ho cambiato la situazione. Non è più qui, è là. Poi, una volta che è là, un secondo dopo, due secondi dopo, 27 secondi dopo, 300 secondi dopo, continua a essere là. Non è che ho bisogno di ripetere ogni 1000 secondi che quell'oggetto è lì. Allora, noi ci occuperemo di questa seconda tipologia di sistemi. Sistemi in cui l'evoluzione dello stato del sistema si può concentrare in un numero finito, discreto, distanti di tempo, distinti tra di loro. Okay? Altrimenti i casi invece di sistemi continui richiedono più operazioni, cioè algoritmi di tipo di calcolo numerico, integrazione numerica e cose simili, no? Quindi si prestano abbastanza poco ad essere implementate eh, come conosciamo noi. Ma lì esistono già appunto più. Prendete appunto MATLAB, fa quel lavoro lì, no? integrazione numerica nel tempo e ti dà poi il grafico secondo per secondo, millisecondo per millisecondo. Ehm, quindi, noi pensiamo a una simulazione di un sistema che possa essere dinamico, non ci dà problemi a tenere conto del tempo, non, è, non ci aggiunge particolari difficoltà, può essere, deve essere necessariamente discreto quindi sistemi continui non impariamo a modellarli e può essere un sistema deterministico o un sistema stocastico, dipende dai casi non ci fa anche qua grosso problema ok? su questa classificazione la caratteristica fondamentale è infatti l'abbiamo messa proprio nel titolo simulazione ad eventi discreti quindi il sistema è discreto e la simulazione avviene attraverso eventi l'analisi l'elaborazione di eventi un evento è una variazione dello stato del sistema che avviene in un istante di tempo oh, questo è un modello l'approssimiamo no? assumiamo che avvenga in un istante di tempo concentrato poi magari chiaramente che spostare lo scatolone da qui a lì non è un'operazione istantanea magari ci vuole un quarto d'ora e se anziché uno scatolone è un di cemento armato ci vuole mezza giornata ma per noi è un evento solo a cui associamo l'azione, il risultato di quell'azione e l'istante di tempo in cui concentriamo quest'azione l'avvenimento di quest'azione e quindi l'evoluzione di un sistema di questo genere si può modellare attraverso una lista delle cose che capitano una lista di eventi che accadono in, ogni ist in alcuni istanti di tempo possono avvenire delle cose degli eventi possono accadere degli eventi e quando accade un evento, normalmente questo definisce qual è il passo successivo. Quindi nel momento in cui io prendo il mio scatolone e lo carico sul camion, evento caricamento sul camion, posso anche chiamare evento partenza del collo, nel momento in cui l'ho caricato sul camion so che la prossima cosa che succederà a quello scatolone è di arrivare a destinazione. Quindi quando considero l'evento, ho caricato il collo sul camion, sto già predisponendo l'evento successivo. Quale sarà la prossima cosa che succede a questo scatolone? O il camion boccia, va fuori strada, con una certa probabilità, se è un sistema stocastico che tiene conto anche degli incidenti, oppure l'oggetto arriva a destinazione. Con un certo tempo di viaggio previsto, quindi ora più tot ore, ora attuale più un certo numero di ore, che sono le ore stimate di viaggio, più o meno un certo margine di errore. Anche qua, da dove arriva la stocasticità, è perché non sono sicuro che arriverà esattamente alle 18.31. Magari arriva mezz'ora prima, magari arriva un'ora dopo. Quindi nel momento in cui io carico un oggetto sul mezzo che deve partire, creo una stima di quello che sarà il prossimo evento. Simulo il prossimo evento dopodiché nel mio modello semplificato non mi interessa più che cosa succede a quel scatolone fino a quando non arriverà l'ora del suo arrivo allora l'ora del suo arrivo andrò a dire ok, c'è un altro evento è arrivato questo collo a destinazione cosa ne devo fare? rimanere in attesa? oppure lo scarico subito? oppure viene trasportato su un altro mezzo e, e, e da lì riparte? quindi la dinamica è sempre di questo tipo io Considero un evento per volta, una, una delle tante cose che succedono nel sistema. Questo evento è in un certo istante di tempo e coinvolge una certa parte del sistema. Analizzo che cosa fa, cosa succede, e quindi determino quale sarà il prossimo evento, o i prossimi eventi, possono anche essere più di uno, che sono conseguenza di questo attuale. E me li salvo, nella lista degli eventi futuri. Succederà poi questo. Poi quando ho finito di considerare questo evento, lo cancello, non mi interessa più ormai nel passato, e passo al prossimo evento da considerare. Qual è il prossimo evento da considerare? Beh, tra tutti gli eventi della lista è quello che avviene, accade per prima, per primo. Quindi che ha il timestamp, l'orario minimo, tra tutti. Quindi può essere un evento di quelli che ho appena schedulato, perché in mezzo non è successo nulla, oppure può essere, io ho schedulato l'arrivo tra sei ore e il prossimo evento da elaborare ce l'ho tra dieci minuti. Perché tra dieci minuti arriva un altro pezzo, oppure viene inviato, oppure si simula la rottura di qualche cos'altro che era stato schedulato precedentemente. Quindi io ho sempre, costantemente, questa coda di eventi futuri, ne consumo uno alla volta, consumo sempre quello più vicino a me temporalmente, e quindi è come se l'orologio andasse avanti a scatti, no? adesso siamo a una certa ora, vediamo cosa succede a quest'ora. Quando ho finito di elaborare questo, mando avanti l'orologio, avanti veloce, tac, fino all'ora in cui capita il prossimo evento. Ciò che succede lì in mezzo è un buco nero, non lo voglio osservare, non mi interessa. Ogni volta che considero un evento, eh, in realtà ne, ne elaboro uno, lo tolgo dalla lista, ma... Analizzare cosa succede in questo evento può causare l'inserimento di uno o più eventi futuri nella lista. Futuri sempre, nel passato non andiamo. E quindi è un sistema che si alimenta da solo. Noi lo possiamo schematizzare così. Abbiamo un nucleo di simulazione che interagisce con una lista di eventi questo nucleo di simulazione ogni volta chiede alla lista di eventi qual è il prossimo evento che capita e simulando l'effetto di questo evento inserisce uno o più eventi all'interno della coda la gestione dell'ordine degli eventi viene gestita mantenuta direttamente dalla coda se è una coda prioritaria Ovviamente ogni volta che chiedo il prossimo evento mi darà quello con priorità massima, ossia tempo minimo. E, eh, e quando inserisco gli eventi sarà la coda che ci penserà a inserirli nel punto giusto. Non mi devo preoccupare, la classe priority queue fa il lavoro per me. Il nucleo di simulazione deve semplicemente concentrarsi sull'elaborazione del singolo evento ho un evento che mi descrive una cosa che è successa nel sistema, cosa devo fare, cosa è capitato? Quindi, questo nucleo di simulazione sarà un bellissimo, grosso ciclo while che estrae dalla coda un evento e dice, questo evento qua che cosa rappresenta? È Esploso un camion. Ho vinto la lotteria. Ho preso un 28. E quindi e quindi aggiorno delle informazioni sul mio sistema. Quindi lì dentro mi vedo già while lista eventi.poll, dammi il prossimo elemento, e dentro un if, uno switch, a seconda del tipo di evento faccio cose diverse. Ovviamente per essere utile un simulatore deve poter simulare più varianti della stessa situazione, quindi lo stesso sistema in condizioni diverse, in scenari diversi, in parametri diversi. Quindi cosa capita se uso dei camion più scarsi? Quindi mi costerà di meno il trasporto, magari mi costa di più, più scarsi nel senso più, più brutti, meno, più economici, no? magari mi costa di più anche il carburante perché sono meno efficienti, una percentuale di guasto maggiore però magari un costo di trasporto minore allora, proviamo a cambiare i parametri rifacciamo la simulazione e vediamo se alla fine mi conviene e mi conviene sulla base di cosa? sulla base di alcune misure che io devo prendere durante la simulazione perché così come l'ho descritto la simulazione è in grado di darmi una traccia di tutti gli eventi che sono capitati ma magari questa traccia sono 10.000 eventi tra l'altro sono eventi puramente ipotetici, quindi non è detto che mi interesse andare ad analizzare esattamente questa traccia, non è che mi dice tu il motore si è rotto a, al, alla barriera di Milano Nord, cioè, come fa a saperlo il simulatore? Ci mette lì una probabilità e dice si è rotto, quindi non è che posso è, è, app apprendere molto sul comportamento del sistema analizzando i singoli eventi che sono stati simulati. Però complessivamente, quindi la traccia di eventi non è troppo utile, ma complessivamente da questi eventi posso estrarre dei valori significativi. Qual è la percentuale, il ritardo medio di consegna? Qual è la percentuale media di oggetti che sono stati persi o non consegnati? O non consegnati entro mezz'ora della data di scadenza? Qual è l'occupazione so, media dei, degli autobus, dei, dei, dei camion? Cioè quanti sono viaggi hanno viaggiato vuoto? Quanto ho speso? Quanta è stata l'attesa del collo in magazzino prima di poter essere preso? E così via. Posso estrarre tutta una serie di indicatori chiave che mi aiutano a capire non il dettaglio, ma nel suo insieme, come funziona il sistema. Quindi da una parte ho delle manopole, cambiamo dei valori, dei parametri del modello, e dall'altra ho degli indicatori. Ho un cruscotto che mi dice ok, con questi valori con questi parametri di ingresso hai questi valori di uscita. Il simulatore ha visto questo. E fine, nel senso che poi a questo punto è tutto nelle mani di chi deve sapere usare lo strumento per impostare i parametri giusti, capendo ovviamente i limiti del simulatore, cioè non posso chiedergli cose che il simulatore non è pronto a simulare, eh, se ho un simulatore che pensa al trasporto su gomma non posso simulare beh adesso compriamo una nave e vediamo cosa succede con sì lo posso fare ma devo cambiare il simulatore ovviamente aggiungere nuovi tipi di eventi nuove conoscenze su come, come funziona quella parte del, del sottosistema quindi lo scopo del simulatore alla fine cioè le cose est esternamente visibili sono una serie di parametri che determinano il comportamento del sistema eventualmente la sua stocasticità quindi quali sono gli intervalli di variazione statistica di alcuni fenomeni ed eventualmente l'input. Che cosa devo simulare il mese di gennaio, febbraio di marzo? Oppure te ne inventi uno tu di mese stocasticamente, randomicamente? Quindi sono tutti gli input che io predispongo all'inizio. Poi lancio il simulatore, lui va avanti, macina questa sua lista degli eventi e poi alla fine gli chiedo... Alcune misure chiave che nel frattempo, mentre simulava, avrà tenuto da parte. Quindi lo scopo del simulatore non è, scopo ultimo, non è gestire, avere l'elenco degli eventi, ma avere l'elenco delle misure chiave che ha aggiornato via via che macinava gli eventi. Questa cosa qui parte nel momento, può partire nel momento in cui ho qualcosa nella lista degli eventi. Quindi ci sarà una fase iniziale in cui questa lista degli eventi deve essere caricata, precaricata, prima che la simulazione parta, perché se io faccio partire la simulazione con la lista degli eventi vuota, il sistema si ferma subito, il simulatore dice, c'è niente da fare, fine. Quindi tra i parametri di ingresso deve esserci anche il carico di lavoro iniziale che sto simulando, ovviamente. E questo carico di lavoro lo rappresento attraverso una serie di eventi iniziali, da cui il sistema poi dovrà partire, eventi o evento, basta anche uno solo e la simulazione termina in due casi o quando la lista è vuota quando estraggo un elemento e poi non c'è più nulla questo elemento non aggiunge altri elementi nella coda e quindi la simulazione si esaurisce oppure ci sono dei casi in cui la simulazione non si esaurisce o si esaurirebbe troppo in là nel tempo metto io un limite scelgo io un limite dicendo beh, voglio simulare tre giorni quindi metto un limite sul timestamp, sull'orario dell'evento. Se sto estraendo un evento il cui tempo è maggiore del limite che mi sono dato, fermo la simulazione, anche se ho ancora 12.000 eventi da elaborare. Ho deciso di fermarmi dopo tre giorni. Oppure l'altro modo semplice di limitare la durata della simulazione è dopo un certo numero di eventi. Cioè elabora 100.000 eventi, poi fermati. Se 100.000 eventi sono capitati in mezz'ora, o sono capitati in un mese, non lo so dipende dalla dinamica del sistema. Però ho comunque un limite al tempo di elaborazione che mi dice, dopo questo tot di eventi è successo questo. Quindi sono i due modi più semplici di fermare una simulazione. O muore da sola la simulazione, o la fermo dopo tot eventi, o la fermo dopo tot ore, simulate, finte. E cos'è questa lista degli eventi? Alla fine è una cosa prioritaria, in cui di sicuro un campo, il campo più importante, che è il campo sulla base del quale dovremo definire un comparatore, è un campo temporale. Nel caso più semplice può essere un numero, il numero di minuti, il numero di secondi, il numero di ore, a partire da, da zero, dall'inizio della simulazione, oppure possiamo metterci un bellissimo local time, un local date, un local date time, un oggetto temporale vero e proprio, che è un timbro temporale dell'evento. Quindi dentro contiene un timbro temporale una marcatura temporale un dato che mi dica qual è il tipo di evento incidente, partenza, arrivo scarico a seconda del problema che sto modellando avrò una manciata 2, 3, 5, 18 tipi diversi di azioni che si possono verificare di eventi che si possono verificare allora ogni l'oggetto evento deve assolutamente contenere queste due informazioni la marcatura temporale e il tipo di evento a seconda del tipo di evento ovviamente potremmo avere dei dati aggiuntivi che ne so carico di un, di, un, di, un, di un bene la partenza di un, di un collo eh, quale collo, quanto pesa quale è il suo costo sono dei dati in più che ci servono, non influenzano di per sé la coda degli eventi. La cosa importante per il simulatore è capire quando è il prossimo evento, quindi la marcatura temporale e che tipo di evento è. Poi, questo evento si può portare dietro delle informazioni, va bene, che il simulatore saprà come usare. Quindi per questo io abbiamo disegnato questi eventi come scatoline con tre posti. I primi due sappiamo sempre cosa sono, il terzo può esserci, può non esserci, dipende da, da che cosa vogliamo rappresentare. Quindi scendendo un pochino più vicino a un'architettura software per implementare questo, io ho il mio modello, il mio main, il mio programma principale che a un certo punto ha bisogno di simulare dei scenari. Allora avrò una classe simulatore con un'interfaccia che grosso modo somiglia a questa allora io quando ho una classe simulatore dovrò ho tre fasi mettiamoci dal punto di vista di chi usa il simulatore il, software, il programma chiamante prima devo impostare la simulazione quindi definire i parametri definire l'input quindi io ho fatto finta no, questi sono così tanto per ragionarci di avere dei metodi set parameter questo, set parameter quell'altro attraverso cui il main o il model può impostare dei valori dentro il simulatore. Guarda, simulate facendo finta che, assumendo questo valore come, per, come probabilità di guasto, assumendo questo valore come costo del gasolio al chilometro, poi sempre il main in qualche modo dovrà definire qual è il carico di lavoro iniziale, cioè con cosa precarico la coda? Cosa li metto dentro a tempo zero? Allora, qui potrebbe essere una cosa molto semplice del tipo il main, già, il modello già crea degli eventi iniziali e li mette nella coda, oppure il modello legge sti eventi dal database, oppure li crea lui algoritmicamente, diciamo che arrivi un nuovo call ogni due ore in media con una variabilità del più o meno 50%, Vabbè. un ciclo che genera questi eventi, li mette dentro e crea un carico di lavoro sintetico, fittizio. E quindi l'ho riassunto in questa sorta di metodo load queue. Però queste due cose devo fare prima di iniziare la simulazione. Definire bene tutti i parametri e definire qual è il carico di lavoro che dovrà dare il via no, al simulatore. Poi ho questo metodo run in cui dico fai, fai. Sai quali sono i parametri, sai qual è il carico di lavoro, parti e fermati, vabbè, quando finisci la coda o quando avrai finito il numero massimo di eventi o di ore da simulare dopo che hai finito il run fatti interrogare su che cosa è successo quindi, ok, ho simulato 100.000 eventi, bene, allora qual è il costo medio, qual è il ritardo massimo qual è il numero di incidenti complessivi cioè le varie cose che ti ho chiamato ti ho inventato finché misurassi e quindi una serie di getter diciamo di metodi che mi danno le singole misure che sono state calcolate dal simulatore e quindi vedete in un loop l'utente che vede questi valori decide di modificare alcuni parametri e rifà un nuovo run con lo stesso scenario di eventi iniziali oppure con eventi iniziali modificati anch'essi. Quindi è uno strumento nelle mani del, del chiamante che modifica le impostazioni ogni volta e va a vedere quali sono i risultati ottenuti. Internamente, questa è l'interfaccia esterna, sono i metodi pubblici, saranno imparentati a questi, ecco, magari non si chiamano proprio così, ma fa lo stesso e poi ci sarà almeno un metodo privato che è quello più importante che è l'elaborazione del singolo evento perché per il resto il simulatore è un ciclo while while c'è un evento nella coda process event elabora questo evento fine no? e questo process, il metodo run è banale perché fa solo questo poi, ovviamente, process event è quello che si fa il mazzo, perché deve vedere il tipo di evento e decidere cosa fare. Andando a aggiornare quello che ho chiamato il modello del mondo, lo stato del mondo, questo world status qui. Cioè, devo avere delle strutture dati accessorie, non contenute nella lista degli eventi, che mi descrivono lo stato del sistema, lo stato degli oggetti presenti nel sistema, gli oggetti fisici no? poi dipende, questo world status può essere più o meno complicato come sempre dipende dal problema Però portando avanti il nostro esempio della logistica, devo sapere nei vari magazzini che cosa c'è gli ordini di consegna quali sono li devo avere scritti da qualche parte allora quando io avrò l'evento partenza, è associato all'evento partenza cioè il tipo di collo, allora devo andare a sottrarre quel collo dal magazzino in cui si trova. Qualcuno deve dirmi quali sono i magazzini e quali colli sono in quali magazzini. Questo ce l'ho in una serie di strutture dati che mi gestisco a parte. Poi, ogni volta che elaboro un evento, dovrò aggiornare lo stato del mondo. No, non è il singolo evento che si porta dietro la situazione del magazzino l'evento è semplicemente vede una cosa che succede in un istante di tempo questa ha impatto sul sistema più ampio dentro questo stato del mondo ovviamente ci saranno anche le variabili che mi permettono di estrarre poi queste misure di interesse alla fine della simulazione quindi alla fine i dati sono divisi in due pezzi o dentro la coda degli eventi oppure dentro una serie di strutture dati, liste, mappe che mi rappresentano quello che ho chiamato lo stato del mondo, lo stato del sistema essenzialmente no? quindi questo stato del mondo qui ho scritto che è un insieme di variabili collection, un grafo eventualmente che rappresenta sempre solo il presente della simulazione il presente inteso come il tempo in cui viene elaborato l'evento corrente e il mio metodo Process Event nel lavorare un metodo fa evolvere questo stato, cioè cambia il valore di alcune variabili. E viceversa, lo stato del mondo attuale può influenzare l'esito dell'elaborazione dell'evento. Cioè io quando ho un evento collo consegnato e lo stato del mondo mi dice che il magazzino è pieno, allora l'effetto di questo evento sarà un cambio in attesa non può scaricare perché il magazzino è pieno e quindi l'autista deve aspettare, deve fermarsi e io pagherò una penale per aver fatto fermare il mezzo. Se invece il magazzino ha posto disponibile, lo scarico del, del, del collo avviene subito. Quindi a seconda dello stato del mondo l'elaborazione dell'evento può essere diversa e a seconda dell'elaborazione dell'evento ovviamente lo stato del mondo cambierà, quindi si interlacciano in questo modo questi due. Um, vabbè, queste sono riassunto dei metodi che abbiamo visto prima il process event, dicevamo, è invece il metodo più importante prima di tutto eh, ciò che fa è fortemente dipendente dal tipo di evento che stiamo misurando, che stiamo eh, considerando, che stiamo simulando in questo momento quindi se noi abbiamo un campo type per ogni evento che mi dice qual è il suo tipo la prima cosa dice well, get type, quant'è? E a seconda del tipo di evento, a seconda dei valori dei parametri di simulazione, a seconda dei valori che sono stati scritti dentro l'evento e a seconda dei valori che sono scritti nel mondo, decide cosa succede. Ovviamente la process event può vedere solo l'evento corrente, non guarda nel passato, non può guardare nel futuro. Non avrebbe senso, no? Dire Decidere una cosa Ah ma sì, ma se tra 100 ore o succederà una certa altra cosa adesso agisco diversamente. No, non puoi. Nella realtà il sistema non ha la possibilità di perdire il futuro, anche se tu sai già che simulerai un certo evento. Quindi lui vede solamente il tempo presente, la process event, con l'evento corrente. Non va a vedere cosa è successo prima, non va a vedere cosa succederà dopo. Va a vedere qual è lo stato del mondo attuale. E quindi, sulla base di tutti questi di soli questi elementi, quindi parametri di ingresso, parametri della simulazione, il tipo di evento, gli eventuali valori che sono scritti dentro l'evento, quelli si li può usare, e lo stato del mondo, può aggiornare lo stato del mondo, generare, creare, inventare nuovi eventi, ovviamente con un tempo futuro, e aggiornare ovviamente le misure di interesse che sono conseguenza dello stato del mondo. Quindi ha questa visione molto stretta. Si sveglia in un certo istante di tempo e decide che cosa succede in quell'istante di tempo lì. Poi torna a dormire. Process event. L'orologio va avanti, la cosa prioritaria gli fornisce il prossimo evento, tocca di nuovo lei. Quindi molto focalizzato. A proposito del tempo, simulato ovviamente, non del tempo di elaborazione che passa. Noi possiamo impostare il simulatore in due modi diversi. In modo sincrono o asincrono, c'è scritto qua. Una simulazione sincrona è una simulazione in cui gli istanti di tempo in cui ci sono degli eventi sono già noti a priori, indipendentemente dagli eventi. Cioè, so che io so che succede qualcosa ogni minuto. Quindi, nelle prossime due ore avrò 7200. No, quanto sono? ogni minuto. Quindi, nelle prossime due ore avrò 120 eventi. Di sicuro. Perché predetermino, di solito in modo regolare, gli istanti di tempo a cui considero gli eventi. Ogni lunedì alle 8 succede una certa cosa. Lo scadenza in quel modo. Dipende, ovviamente, dalla caratteristica del sistema. Oppure ho una programmazione degli eventi asincrona in cui ciascun evento può avere una marcatura temporale qualsiasi. Non è richiesta nessuna regolarità e di sicuro non ci sarà la conoscenza a priori di quali saranno le marcature temporali dei miei, dei miei eventi. Quindi nel primo caso, nel caso sincrono, è come se avessi un orologio che ticchetta in modo regolare e ogni ticchettio succede una cosa. Nel secondo caso, invece, sono gli eventi che guidano il tempo. Come nel primo caso, nel caso sincrono, è il tempo che guida gli eventi. A ogni, istante, a ogni passare del tempo regolare un ticchettio un evento. Un ticchettio un evento, o magari più di un evento nello stesso ticchettio, può capitare la collisione di più eventi nello stesso istante. Quindi è il tempo che guida gli eventi. Nel secondo caso asincrono sono gli eventi che guidano il tempo. Gli eventi hanno il tempo che ha e l'orologio andrà avanti di tanto o di poco a seconda di quando si troverà il prossimo evento. Per noi non cambia un granché dal livello implementativo tra le due tipologie di simulazione perché alla fine ci pensa la cosa prioritaria a darmi sempre il prossimo evento. Cambia ovviamente il caricamento degli eventi iniziali che se è un sistema sincrono saranno tutti ben cadenzati cambia un pochino anche la nostra process event che quando deve creare un nuovo evento deve sapere quando schedularlo, quindi se il tempo è cadenzato deve metterlo in corrispondenza di una delle cadenze oggi per domani e cose di questo genere e questo è quanto essenzialmente come principi quindi possiamo passare a fare una serie di esempi per, no? dai più semplici a quelli un pochino più, compl più complicati per capire poi nella pratica come implementare questi, questi tipi di algoritmi allora partiamo da un esempio molto semplice no? qui descrive un problema di car sharing più, di, più che di car sharing di uh, Auto in affitto essenzialmente. Quindi immaginiamo di dover gestire un deposito di auto. E noi abbiamo acquistato un certo numero di auto NC che sono la dotazione del mio deposito, numero di cars, numero di auto. Questo NC ovviamente è un parametro della simulazione. Io posso vedere cosa succede se compro tre auto, se ne compro 5 e se ne compro 40 che per me vuol dire tanto, vuol dire soldi. No? Però per il simulatore, visto che è un modello astratto, è semplicemente il numerino di auto. Suppongo che un cliente, nuovo cliente, arrivi al mio deposito ogni T minuti. E possono succedere due cose. Quando lui arriva non ci sono auto disponibili, e se ne va. Oppure ci sono auto disponibili, allora ne prende una per una durata T-Travel. Alla fine quello che mi interessa conoscere è, sulla base del numero di auto che ho a disposizione, quanti clienti soddisfatti? avrò, o quanti clienti non soddisfatti avrò, cioè quante persone sono arrivate lì, non hanno trovato l'auto e sono andate via? Ovviamente, voi mi dite, dipende, dipende da quant'è la durata, cioè il tasso di arrivo dei clienti, TIN, e dipende da, <coughs> da quanto ciascuno di questi tiene la macchina, il T-travel, nel modo semplice. Allora, ad esempio, possiamo simulare un tasso di arrivo costante un cliente ogni 10 minuti ad esempio in questo caso ho una simulazione parzialmente, almeno in termini di, di arrivo dei clienti sincrona e il T-Travel invece è un valore stocastico casualmente quando arriva un cliente e trova un'auto può decidere di tenerla per un'ora o per due o per tre 33% dei clienti Atterrà per un'ora, il 33% dei clienti atterrà per due ore, il 33% dei clienti atterrà per tre ore. E poi lo restituirà. Allora, con questi dati io non escludo che procedendo in modo analitico, scrivendoci un po' di equazioni, riusciamo a calcolare il numero di clienti non soddisfatti in funzione di N.C., per questo tutto sommato è un sistema molto semplice, l'arrivo costante, tempo di uscita a tre valori possibili uniformemente distribuiti e quindi posso calcolare la probabilità che ci sia un'auto tra due ore data dalla probabilità che nelle due ore precedenti eh, ci siano stati degli, degli, degli clienti che avessero preso l'auto per, per, per due ore oppure per tre e non per una. Quindi sono il 66% dei clienti delle ultime due ore. E visto che i clienti arrivano con un tasso costante, so quanti sono questi clienti. Quindi, facendoci venire un po' di mal di testa, riesco probabilmente a calcolare un'equazione. Però basta che complichiamo un pochino questa cosa qua e non riesco più a calcolarlo in forma chiusa. Sì, io comincio a dire che i clienti arrivano in media ogni 10 minuti, ma con una variabilità non uniforme, per cui alle, dalle 7 alle 9 del mattino arrivano molto più frequentemente che non dalle 10 a mezzogiorno. E chi prende l'auto presto magari la tiene per tutta la giornata, quindi il numero di ore è maggiore, chi prende l'auto tardi la prende per, perché deve fare una commissione e quindi la restituisce presto. Oppure le auto possono essere di varie categorie, piccola, media, grande. Allora io arrivo, chiedo un'auto grande, se c'è la prendo, se non c'è posso decidere se accettare un'auto media oppure no, con una certa probabilità, dico ma sì, ma vi avviene lo stesso anche la media? E allora sono parzialmente insoddisfatto ma non completamente insoddisfatto. Oppure al contrario, l'utente vuole l'auto media, non ho più auto media ma ho un'auto grande, allora posso dire al cliente, senti, visto che non ho più auto media ti regalo quella grande, ti faccio un'offerta ci perdo magari dei soldi ma non ci perdo il cliente, cose commercialmente ovvie, banali, ma se poi provate a mettere dentro due o tre di queste cosette, e provate a scrivere le equazioni, non ce la facciamo, a risolvere in forma chiusa, mentre invece per quanto riguarda il simulatore non è un grosso problema tenere conto anche di condizioni aggiuntive oltre a queste. Allora come, la modeli, come rappresentiamo il nostro modello in questo caso? Allora, noi vogliamo costruire un simulatore in cui quali eventi ci sono? Che cosa può cambiare lo stato del mio sistema? Qua, innanzitutto, qual è lo stato del sistema? Il, il parcheggio, il deposito. Lo stato del sistema è semplicemente un numero che mi dice quante auto ho nel deposito adesso. Da 0 a NC. Tu mi dici ma no, ma devi anche sapere quante auto sono fuori. E a chi? No. Non me ne frega niente. Ai fini del calcolo del calcolo di numero di clienti insoddisfatti, non mi serve sapere dove sono andati i miei clienti. E se è lo stesso cliente che prende l'auto un'ora al mattino e poi lui torna pomeriggio e lo prende per un'altra ora. È irrilevante. Okay? quindi lo stato del sistema non è lo stato di tutto il sistema con servizi di prenotazioni, punto, no, è semplicemente ciò che mi serve per poter calcolare la misura che mi hanno chiesto, il numero di clienti insoddisfatti, quindi il mio modello del mondo mi dice quante auto ho in, tuta, in totale e quanti, quante auto ho disponibili in questo momento, Ricordiamoci che il modello del mondo è evolve nel tempo quindi in un certo istante di tempo al mattino, alle 4 del mattino questi due numeri saranno uguali nc e nc poi il numero di auto totale rimane sempre nc fisso perché è un parametro di simulazione e quest'altro varia man mano che avviene la simulazione e questo mondo come evolve? può evolvere in due modi o perché arriva un cliente e prende un'auto quindi o l'evento arriva al cliente e per come ho descritto il problema, questo evento arriva al cliente e ce ne sarà esattamente uno ogni 10 minuti. Poi cosa succede quando arriva il cliente non lo sappiamo. Può andare via insoddisfatto oppure può andare via con un'auto. Questo è l'effetto di elaborare quell'evento. Poi l'altro evento che può capitare è che il cliente restituisca l'auto, quindi l'auto rientra. L'auto esce con un cliente o l'auto rientra. in un istante di tempo che dipende da quando il cliente ha preso l'auto, più 1, 2 o 3 ore stocasticamente. Quindi ho solo questi due tipi di eventi. Un esce, arriva un cliente, non vuol dire che l'auto esca, può darsi che l'auto esca se ne ho ancora, può darsi che non esca se non ne ho più, e l'auto rientra. Durante la simulazione devo calcolare anche altri due parametri che non sono necessari per la simulazione, cioè per simulare il fatto che un cliente arriva mi serve sapere quante auto ho disponibili. Senza questo dato qui non posso simulare. Ma con solo questo dato posso fare simulazione fino in fondo. Ma in più mi serve anche sapere, tenere traccia di quanti clienti sono arrivati in totale. Tu dici è facile, sono uno in dieci minuti, sono 6 all'ora ok, in questo caso, ma se poi complico la dinamica di arrivo dei clienti non è, non è così facile da calcolare quindi tanto vale avere una variabile che mi dica quanti sono arrivati effettivamente e quanti di questi sono stati non soddisfatti quindi abbiamo un nostro modello del mondo che è, di fatto è fatto da quattro numeri interi quindi è un mondo sempliciotto tutto sommato ed eventi che semplicemente dicono che un'auto entra e un auto esce allora, sulla base di questo, domani attacchiamo a implementare questo primo simulatore. Implementando, mappando nel modello e inserendo questi dati dentro. Buona giornata.